Io secondo me può essere intesa come principio istituente della società non gerarchica oppure io preferisco vederla come la dimensione etica, valoriale. Ero entrato in uh, rapporti con uh, diciamo elementi della difesa interiore. Mi impegno io, e si impegna, uh, si impegna anche una, un altro mio compagno, Luigi Gerli, ad andare in Spagna in una missione clandestina per portare volantini della FITL e per portare nuovi codici di comunicazione. Decidiamo sì. di sequestrare il console spagnolo di Milano per chiamare l'attenzione sulla condanna a morte. So che precedentemente si era parlato di di cosa fare se fossero stati condannati i compagni spagnoli. È organizzata in modo abbastanza dilettantesco ma ha funzionato ugualmente. Nel 65 e nel 66 ci inventiamo anche il provo a Milano. Facevamo dei comizi volanti eh, di quartiere portandoci le sedie sedendoci in cerchio attorno a qualcuno che spesso ero io, che faceva un po' il clown. Quasi, quasi l'ho inventata io, nel 1966. La lancia del mio gruppo, la Lancia della Comunità Libertaria, fu il mio suggerimento, Utilizzandolo, utilizzandola la sui volantini, prima, sui manifesti e nelle scritte murali. Tutta l'ondata del maggio 68 e che possiamo di nuovo partecipare a manifestazioni numerose con le nostre bandiere, eccetera. A parte questo, dal, ma beh, più sì, nella seconda metà del 68, poi il movimento studentesco, il movimento degli studenti in Italia viene egemonizzato dai marxisti leninisti. Quindi di nuovo il vecchio nemico. Poi dicono le, le, le, le bombe provocatorie, le bombe fasciste eh, spacciate per anarchiche, che cominciano nell'aprile del 69. E' proprio quando eh, stiamo organizzando a Milano la Croce Nera anarchica. Mentre preparavamo il primo bollettino eh, sono scoppiate queste bombe fasciste attribuite agli anarchici, per cui sono stati arrestati gli anarchici e da allora in avanti la, la, la, la gran parte dell'attività della Croce Nera sia prima della, della morte di Pinelli sia dopo la morte di Pinelli è stata centrata sulla, sulla situazione italiana un bravo compagno una, un bravo militante una brava persona era un ferroviere era mio amico eravamo i due più attivi del circo e del gruppo. Si chiamava ancora Gioventù Libertaria e poi nel 69 si chiamò Bandiera Nera. Eravamo quasi ogni giorno per, per discutere delle attività o per fare le attività del, del circo. Era molto legata alla, anche all'azione, all alla militanza, alla propaganda, alla controinformazione. In più, di nuovo, continuava a esserci il nostro tentativo di introdurre nuovi elementi di analisi. Cercavamo di fare l'una cosa e l'altra, di, di stare un po' attaccati all'anarchismo all tradizionale e un po' di allargarci al, al pensiero anarchico contemporaneo per quel poco che c'era e al pensiero libertario, in senso più ampiamente libertario. L'ultimo grande incontro organizzato dal Centro Studi Libertari è quello della, di Venezia 84, che addirittura portò migliaia di persone. Una nuova casa editrice che avesse caratteristiche più che militanti artigianali e cogliesse stimoli culturali da un'area compatibile ma non identificabile con l'archivio,